Bene, quindi cominciamo questa lezione sulla Divina Commedia, Inferno, canto secondo, ricordando prima di tutto che in realtà il canto secondo è il canto primo relativamente a quella cantica. Noi abbiamo visto eh, nelle scorse lezioni la suddivisione dell'intero poema dantesco in cento canti, tre cantiche, ciascuna composta da 33 canti più un canto proemiale. Il canto proemiale, quello che abbiamo letto un paio di settimane fa, questo è in effetti il primo canto d'inferno, se vogliamo. Lo giorno se ne andava e l'aere bruno toglieva gli animali che sono in terra dalle fatiche loro. E io sol uno mi apparecchiava a sostenere la guerra sì del cammino e sì della pietate che ritrarrà la mente che non erra. Allora entriamo nel vivo quindi d'inferno. il giorno se n'è andato, abbiamo visto, abbiamo seguito Dante nelle vicissitudini che l'hanno accompagnato durante il giorno in cui si è accorto di essersi smardito all'interno della selva oscura e poi la speranza, vi ricordate, eh, di salire il colle della grazia. Eh, dal quale spuntava il sole, ma alla fine eh, la presenza delle tre fiere che l'hanno ricacciato. Diceva mi là dove il sol tace, no? la bestia senza pace, e alla fine il soccorso di Virgilio. Ok? Ora quel giorno lì, adesso se ne sta andando e l'aereo bruno, cioè l'aria scura, possiamo dire, no? della sera. Toglieva, ma nel senso latino di tollere, cioè di sollevare, gli animali, cioè gli esseri viventi. Quindi mi raccomando, considerate che difficilmente, anche se troviamo delle parole che assomigliano a quelle che utilizziamo tutti i giorni, queste venivano utilizzate 700 anni fa con lo stesso significato preciso. Che sono in terra dalle loro fatiche, quindi sollevava gli esseri viventi che stanno sulla terra dalle fatiche loro, che poi vuol dire lavores, che poi significa lavoro, okay? quindi le attività quotidiane. E io solo uno, e io da solo, no? intanto che tutti gli altri si riposavano, diciamo così, ma apparecchiava, cioè mi preparavo, quando apparecchiate la tavola, la state preparando per il pranzo o per la cena, quindi mi apparecchiavo, mi preparavo a sostenere la guerra e la guerra per Dante è duplice, vedete vi dice sì del cammino e sì della pietate, cioè insomma ciò che la fatica che gli sarebbe costato il percorso che avrebbe fatto, ma anche la fatica che avrebbe fatto a sostenere eh, emotivamente la visione delle creature infernali che di lì a poco avrebbe incontrato. Questa guerra verrà ritratta, cioè verrà, diciamo così, raccontata dalla mente che non erra. Ora, è necessario che noi facciamo un piccolo sforzo mnemonico per ricordarci che in apertura, di convivio, eh, scusate, in apertura di vita nuova okay, Dante utilizzava eh, una metafora simile, vi ricordate, per indicare le pagine che erano nel suo libro della memoria scritte in eh, caratteri più, in capitoli eh, maggiori e minori, no? quando ci cominciava a raccontare del suo primo incontro con Beatrice. Allora, Mensi, in questo caso, è proprio la capacità della memoria. D'altronde voi avete in mente il verbo memini, che significa ricordare. E non erra, nel senso che insomma, non sbaglia. Benissimo, chiuse queste due terzine, passiamo a una vera e propria invocazione alle muse. O muse, dice, o alto ingegno or m'aiutate. Dante dice: Aiutatemi adesso. È strano, è particolare, è interessante trovare nell'incipit no, di un poema cristiano un'invocazione alle muse. Però, vedete che a fianco di questa invocazione già ce n'è un'altra ad un alto ingegno, un alto ingegno che evidentemente Adante viene da Dio stesso. Aiutatemi adesso, o mente che scrivesti ciò che io vidi, qui si parrà, potremmo quasi dire qui si misurerà la tua nobiltà, da qui in avanti si misurerà la tua capacità di ricordare e di narrare con attenzione, con precisione, le cose che ho incontrato. Io cominciai, poeta che mi guidi, guarda la mia virtù se l'è possente, prima che all'alto passo tu mi fidi. Tu dici che di Silvio il parente, corruttibile ancora, ad immortale secolo andò e fu sensibilmente. Però se l'avversario d'ogni male cortese i fu, pensando all'alto effetto che dove dovea di lui e il chi e il quale, non pare indegno ad uomo d'intelletto, che fu dell'alma Roma e di suo impero nell'Empire Ocel per padre eletto, la quale e il quale, a voler dirlo vero, fu stabilita per lo loco santo usiede il successore del maggior Piero. Allora, per adesso Terminiamoci un attimo qui con la lettura, così capiamo e poi proseguiamo. Allora Dante comincia e dice Tu dici, quindi sostieni, che il parente di Silvio, cioè il padre di Silvio, cioè Enea, andò ad immortale secolo quindi andò nel mondo dell'eternità ancora corruttibile, cioè in pratica Dante dice ancora vivo, e ci arrivò e fu sensibilmente con il suo corpo. Allora, di cosa sta parlando? Perché sono partito da qui e non dalla parte di sopra? Per farvi immediatamente capire di cosa Dante sta parlando a Virgilio. Dante sta parlando a Virgilio di quello che si apprestano a fare. Vi ricordate che Virgilio ve l'ha detto, l'ha detto a Dante, conviene che tu percorra un altro percorso, che tu eh, segua un altro percorso. Ok? E quindi ha detto, poco sopra, «Poeta che mi guidi, cioè che mi fai da guida». Guarda, la mia virtù se le possente, cioè guarda se le mie capacità sono sufficienti prima che mi fidi all'alto passo, cioè prima che tu mi porti all'alto passo. L'alto passo qual è? Anche qui... Ci sono commentatori che dicono una cosa, altri che ne dicono un'altra. L'alto passo dipende da come lo intendiamo. Potremmo intenderlo come il viaggio che Dante sta per compiere, viaggio difficile, ok? Oppure come la difficile impresa invece della scrittura. cioè l'opera letteraria. Okay? Vi ho detto la Divina Commedia è densa di luoghi, la cui interpretazione ancora oggi è eh, abbastanza fumosa. Quindi noi ci limitiamo a inventariare magari un paio di possibilità, dopodiché tiriamo avanti sicuri di una cosa, cioè che non riusciremo mai a sciogliere questi enigmi che Dante ci ha lasciato. Bene, quindi vado più in basso, là dove Dante prosegue e dice, essendo questo il tema, benissimo, Enea è andato all'inferno, ci è andato, ci è andato col corpo, ci è andato ancora vivo, e lo dici tu che mi stai guidando, però, lui dice però, se l'avversario di ogni male, che cos'è, chi sarà mai l'avversario di ogni male? Dio, ok? È una perifrasi, è un giro di parole ad indicare Dio. Cortese fu, nei suoi confronti, cioè gli lasciò fare questa cosa, e cor fu cortese pensando all'alto effetto che uscì dovea di lui e il chi e il quale. Attenzione a questo... E il chi e il quale vi eh, leggo un passaggio se dio quindi l'avversario di ogni male fu cortese con enea questi come individuo cioè il chi e per i suoi meriti il quale non sembra indegno non pare indegno vedete non sembra indegno ad un uomo d'intelletto. Cioè se è chiaro se mi dicono che Enea è andato all'inferno per volontà divina, essendo Enea il soggetto del ragionamento, io dico so che cosa ha fatto. Conosco i suoi meriti, so l'alto effetto che doveva uscire di lui, cioè Enea avrebbe fondato Roma, ok? Eh non, non riesco a immaginare una persona migliore cui far fare questo viaggio oltremondano perché? perché egli fu per padre eletto nell'Empirio Ciel quindi scelto come padre addirittura da Dio sia della Roma datrice di vita, alma significa questo, ok? Sia del suo impero. È chiaro? Cioè, Dante dice in pratica: ok, prima di me questa cosa l'ha fatta Enea, e nessuno potrebbe contestare che Enea avesse in sé il valore e il motivo perché gli fosse lasciata fare questa cosa. L'Alma Roma e il suo impero, la quale, l'Alma Roma, questo ve lo collego così è più facile da vedere, la quale e il quale, ci siamo, a voler dirlo vero, fu stabilita, cioè furono stabiliti, per loco santo, per il luogo santo, u usiede, ubi, dove, siede, il successore del maggior Piero. Che è il Maggior Piero? San Pietro. Ok? La Grande Roma e l'Impero furono stabiliti come luogo dove ancora oggi siede il successore di San Pietro. Ci siamo fin qui? Bene. Per questa andata, cioè per questo viaggio, onde li dai tu vanto, cioè merito, intese cose che furono cagione di sua vittoria e del papale ammanto. All'interno di questo viaggio Enea udì delle cose che furono poi il motivo, la causa, sia della sua vittoria, di sua vittoria, sia dell'ammanto papale, cioè della dignità papale. Ci siamo? Fine del ricordo del viaggio oltremondano di Enea. Io credo che comincia a esservi chiaro dove vuole arrivare Dante, no? Andovvi poi, dice Dante, sempre a fare uh, un viaggio infernale, l'Ovas de Lezione. L'Ovas de Lezione. Si chiama così San Paolo. E in Corinzi, nella seconda lettera ai Corinzi, Paolo stesso riferisce di aver compiuto questo viaggio. Perché vi andò San Paolo? Per recarne conforto a quella fede che è principio alla via di salvazione. Cioè grazie al suo viaggio noi abbiamo qualche elemento in più per credere e per cominciare quel percorso che ci porta alla salvezza. Il percorso della conversione cristiana. Allora, più in grande, quindi potremmo dire che dal, dall'endecasilabo 13 all'endecasilabo 27, ok, parla di Enea, nella terzina successiva parla di. Paolo di Tarso, meglio conosciuto come San Paolo. Vedete sempre un personaggio della mitologia classica accostato a un personaggio, a un importante eh, personaggio del cristianesimo. Bene, ora è chiaro, ma io perché venirvi? Dice Dante, cioè, ma io cosa c'entro in tutto questo consesso di uomini dotti che ho appena ricordato no perché io dovrei venire qua o il chi concede dice Dante ma chi consente che io cominci questo viaggio io non Enea io non Paolo sono né degno a ciò né io né altri il crede cioè io né io né altri possono credere che io sia degno per questo viaggio. Perché se del venire io mi abbandono, temo che la venuta non sia folle. Ecco, qui Dante, attenzione perché qua dentro c'è un po' di roba che dobbiamo commentare. Timeone, timeone non... Non so se abbiate già fatto la costruzione di questi verbi latini, ma quando Dante dice temo che non, in realtà sta dicendo temo che, per il modo in cui noi in italiano lo intendiamo, ok? Quindi, per comprendere bene questo, okay, togliete pure il non per avere un'idea eh, più nostra, diciamo. Dopodiché ragioniamo velocemente su cosa significhi folle. Ora, questo aggettivo nella Divina Commedia è associato esclusivamente a persone che compiono azioni che sono contrarie alla volontà di Dio, tipo il signor Ulisse, che, si dice, mise le ali al folle volo. Perché il volo di Ulisse è folle? Perché è contro la volontà di Dio supera lo stretto di Gibilterra arriva a vedere la montagna di Purgatorio e vabbè, no spoiler però, insomma, non finisce benissimo diciamo, ok? Quindi per Dante quella parola lì ha un significato preciso e quando lui dice io temo che la venuta non sia folle, sta dicendo io ho paura che questa cosa che mi stai facendo fare sia contro la volontà di Dio sei savio Dice Dante a Virgilio. Sei saggio, intendi me chi non ragiono, fai capire a me che non sto capendo, no, per meglio dire, eh, tu che sei saggio, capisci, intendi me, ok? Più che io non ragiono, cioè più di quanto io non stia dicendo. Dante in questo caso si sta appellando alla saggezza di virgilio che ha perfettamente compreso quale sia il suo dubbio okay? e nel frattempo gli chiede anche di fargli comprendere di dargli risposta a queste domande che gli ha posto e comincia una similitudine una delle numerosissime della commedia e qual è quei che vuol Ciò che volle, e per novi pensier, cangia proposta, sì che dal cominciare tutto si tolle, tal mi feci, vedete, quindi, qual è quei, qual tal, ok? E così come è quello che, eccetera, così mi feci io. E come è colui che, eccetera, eccetera, così mi feci io. Questi sono i due termini della similitudine. E qual è quei che disvuole ciò che volle? E com'è colui che disvuole, cioè non vuole più, quello che voleva e cambia proposta, quindi cambia proposito per nuovi pensieri a causa di pensieri nuovi, così che tutto si leva dal cominciare, Ok, io ho in mente di fare una cosa, improvvisamente non la voglio fare più, e quindi mi tolgo completamente dal cominciare quella cosa. Ok? Ci siamo fin qui? Tal mi feci io in quell'oscura costa. Dice così io feci. In quella costa, cioè luogo oscura, buio. Ok? La selva era oscura, quindi no? non è che abbia cambiato luogo. Tra l'altro adesso è pure notte. Quindi in quel luogo buio, poiché pensando consumai l'impresa, che fu nel cominciarco tanto tosta. Cioè, dice, perché nel mio pensiero consumai, tolsi valore, a quell'impresa che avevo cominciato in maniera così veloce. Dante si blocca completamente. E a quel punto Virgilio ci deve mettere una pezza. Cioè, deve cercare di spiegare a Dante... Per quale motivo è legittimo invece che lui scenda in inferno, anziché percorra i tre mondi? si ho ben la tua parola intesa, rispose, del magnanimo, quell'ombra, è interessante, no? Non è, non è Virgilio, è l'ombra di Virgilio, okay? e lo chiama magnanimo, e, e tra un po' vedremo perché magnanimo, gli spiriti magni sono in un certo luogo fuori dall'inferno. L'anima tua è da viltà e offesa. Ehm, il, il problema di Dante per Virgilio è la viltà, la pusillanimità, cioè un atteggiamento che possiamo definire come meschinamente rinunciatario. Dante non vuole andare e quindi potremmo dirla, eh, insomma, banalizzandola un po' e portandola nel nostro lessico che eh, sta cercando una scusa. Sta svuotando, sta diminuendosi perché lui non la vuole fare quella cosa lì. No, dice, ma via, insomma, Enea, eh, San Paolo e eh, eh, Dante Alighieri. No? Dai, non scherziamo. E questa è una cosa bellissima, perché in realtà è come se a Dante mancasse, se fosse in buona fede, insomma, e sarà sicuramente in parte in buona fede, ma in parte probabilmente anche un po' no, è che Virgilio in qualche modo cerca di restituire a Dante quella che oggi chiameremo autostima. Dice, guarda che c'è un senso, c'è una dignità in te che dice che puoi farla questa cosa l'anima tua d'abilità di offesa, però lo rimprovera, in, lo rimprovera subito. Dice, cioè, se io non ho capito male, qua c'è qualcuno che è rinunciatario per meschinità. Quella viltà lì, dice, la quale molte fiate l'uomo ingombra, sì che è donrata impresa, lo rivolve come falso veder bestia quando ombra. Virgilio dice, la viltà, la pusillanimità, in effetti, ingombra spesso l'uomo, cioè colpisce spesso l'uomo, in modo tale che lo rivolve, cioè lo distoglie spesso da un'impresa onorevole, onorata, così come un'immagine falsa ostacola una bestia quando si adombra. Questa va spiegata un attimo. Una falsa immagine, un oggetto falsamente creduto pericoloso, fa ritrarre una bestia quando la bestia si adombra. Um, nel senso che si spaventa, eh? qua ad ombrarsi è inteso in senso emotivo. Non so se avete mai visto per esempio i cavalli che per essere guidati per bene senza spaventarsi troppo devono portare i paraocchi. I paraocchi ai cavalli servono proprio per evitargli degli spaventi mh, che non avrebbero senso perché magari pensano di aver visto qualcosa e invece è una falsa immagine ok? Questa roba che Dante sta pensando per Virgilio è come una falsa immagine, un falso vedere che improvvisamente spaventa una bestia. Vediamo come prosegue. <coughs> da questo tema a ciò che tu ti solve, cioè al fine che tu ti sciolga da questo timore, dirotti, cioè ti dirò, perché io venni è quel che ho intesi nel primo punto, che di te mi dolve. Virgilio glielo dice, guarda, te lo dico, te lo dirò, ok? Ti dirò eh, perché io sono giunto qui e che cosa io abbia inteso, capito, udito nel primo momento in cui mi dolve per te, cioè in cui provai dolore, questo dolve, provai dolore per te. Scusate in questo. Io era tra coloro, che sono sospesi. Mm. Allora, Virgilio è una delle anime del limbo, poi lo vedremo, ok? È un luogo particolare che è dedicato agli spiriti grandi che però vissero in un momento in cui, eh, Dante direbbe, al tempo degli dei falsi e bugiardi. E per questo motivo non hanno potuto convertirsi allo stesso modo nel limbo troveremo anche altri ma ce ne occuperemo più tardi dice quindi io era tra coloro che sono sospesi e attenzione perché qua abbiamo un grande ritorno no? come, eh, come quando si fa un reboot o eh, un sequel cinematografico a distanza di tanti anni, vi ricordate quando Dante aveva smesso di parlare di lei? Oltre la spera che più larga gira, okay, nella vita nuova, aveva detto: Io, finché non avrò la possibilità di parlare di lei come si deve, non ne parlerò più. E donna mi chiamò, beata e bella, tal che di comandare io la richiesi. Era così bella, era così beata, che io le richiesi di comandarmi qualcosa. Cioè, che cosa, che cosa vuole no, questa donna? Lucevano gli occhi suoi più che la stella. E cominciò mi a dire, soave e piana, con angelica voce, in sua favella. Anche questo è interessante, no? Eh, chi sta parlando parla in sua favella, no? Nella, nella, nella lingua che utilizzava, insomma, nel mondo. O oh, anima cortese Mantoana, di cui la fama ancora nel mondo dura e durerà quanto il mondo lontana questa terzina si chiama captatio benevolentie, no? Cioè, nonostante quest'anima sia assolutamente maggiore rispetto a quella con cui sta parlando, questa donna sia più importante di, de, di Virgilio, tuttavia ci tiene no? a riconoscergli valore e quindi gli dice appunto o anima cortese mantovana, sapete che Virgilio è di Mantova ma mantua me genuit di cui la fama ancora nel mondo dura e durerà quanto il mondo l'amico mio, dice e non dell'avventura nella diserta piaggia è impedito sì nel cammin che volte per paura dice l'amico mio attenzione perché vuol dire colui che mi amò Qua non stiamo parlando dell'amico, qua stiamo parlando di qualcosa di più. E lei lo sa perfettamente. E non dell'avventura, davvero, e non secondo la fortuna, che mi amò davvero, è ostacolato, è impedito, qua, è impedito nella diserta piaggia cioè nel pendio deserto, in modo tale, nel suo cammino, che volte per paura, che è tornato indietro a causa della paura. E temo, si, e temo che non sia già si smarrito, qua come al solito togliete il non per capirlo, e temo che sia già così smarrito, che io mi sia tardi al soccorso levata, per quel che ho di lui nel cielo udito. Cioè questa gli sta dicendo, guarda, che la situazione è questa e temo per quello che ho ascoltato di lui nel cielo che forse mi sono mossa troppo tardi per aiutarlo. E a quel punto ormovi e con la tua parola ornata e con ciò che ha mestieri al suo campare l'aiuta sì che ne sia consolata dice adesso muoviti e con la tua parola ornata e con tutto quello che serve a poterlo salvare, aiutalo in modo tale che io ne sia consolata, cioè fallo per me. Okay? E qui, all'endecasillabo 70 di Inferno 2, dopo anni di pausa, di scrittura, ritorna una potentissima, i sono Beatrice e deflagra questa roba perché quante vent'anni di più che si sta aspettando che ancora lui parli di lei, capite? Ora, non vi dico che è tipo quando noi sentiamo nel trailer di guerre Stellari eh, il respiro di Darfener, che non sentivamo più eh, dagli anni 70, insomma perché sarebbe fare un torto a Dante, però, però, però ci si avvicina un pochino come effetto, ok? I son Beatrice che ti faccio andare, vegno del loco dove tornare disio, amor mi mosse che mi fa parlare, e non devi sapere nient'altro, io che ti faccio andare mi chiamo Beatrice, io giungo dal luogo dove desidero tornare, perché qua non ci sto un secondo in più rispetto al tempo che mi occorre per dirti questa roba, e ciò che mi fa parlare è amore. Che uno dice, vabbè, no? Poverino, alla fine lei è arrivata a dire questa cosa. Okay? È chiaro che si tratta di un amore particolare. Eh? Insomma. Quando sarò dinanzi al Signor mio, dice lei, di te mi loderò sovente a Lui. Quando sarò di fronte a Dio, di te tesserò lodi spesso con Lui. Tacette, allora, questa è una forma un po' dialettale dell'Italia centrale, no? noi diremmo tacque, eh, ma se andate in Abruzzo, Tacette, eh, proprio nel napoletano, insomma, lo sentite un po', è eh, che è centro Italia, in quella cosa lì. Bene, proseguiamo, la prossima volta.